Un applauso per oh, questa artista fantastica Meravigliosa che, insomma, queste note sono state veramente commoventi, no? <ride> Beh, abbiamo scelto un, un brano molto famoso, sì. così fruibile e fruibile, fruibile, ma, ma molto, molto commovente senti, che cosa, che emozione ti dà suonare insieme a tante persone?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 ero proprio trasportata dalla musica mentre la suonavo infatti poi alla fine l'hanno riconosciuto tutti ah ma che avevi? Qualcosa di speciale? <ride> <ride> perché vabbè, evidentemente l'emozione che avevo ero riuscita poi a Beh, a me la musica commu commuove sempre ti capita di quando suoni di commuoverti proprio? <coughs> guarda, è una cosa particolare che mi è capitata quando ero molto piccola eh, avevo, fai conto, 12-13 anni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 mi portava in un'altra dimensione Beh, poi la musica va attraverso i secoli, no? Sì, sì poi Beethoven è uno degli autori eh. che io adoro infatti, infatti eh, e il tuo sogno per i prossimi tempi? eh, sogno nel cassetto? Eh, eh, per tu, per beh, rilassare. per come, per come <ride> ti conosco non hai cassetti <ride> tu direi fuori tutto dai cassetti, però? <ride> <Io no. ride> abbastanza eh.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 quindi si creano delle situazioni per cui magari anche eh, c'è la possibilità attraverso il connubio musica-poesia di collaborare. Quindi... Poi tu scusa, tu pure sei venuta. E che cacao, in staglia non c'era, sì. però c'era cacao. <ride> sì, sì, anche tu eh. In una di queste serate a rendere la serata più interessante perché attraverso la recitazione eh, abbiamo identificato ma questa collaborazione che ha dato al pubblico un'esperienza diversa. Quindi tu sono nel cassetto, aprire tutti i cassetti e tirare fuori l'arte di tutti? Sì, sì, secondo me la collaborazione è la cosa più bella perché poi ognuno dà il suo contributo e riesce in qualche modo a valorizzare quello che è il suo mondo no? e eh, a proposito di collaborazione, tu stasera suonavi con una grande artista mm. eh, io e Santina siamo Come? molto amiche eh, siamo molto amiche, è nata prima l'amicizia o è nata prima la collaborazione artistica? prima l'amicizia, io direi, sì, vero? sì. sì, sì eh, Santina? Sì, sì, sì. Eh, ci conosciamo da tanti anni da poi da un anno a questa parte abbiamo ho scelto di vederci più spesso e di provare dei, dei brani insieme adesso stiamo suonando un po' in giro abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di Roma no, uh, le chiese, insomma è, è una bella, sì. bella cosa e andate è sempre d'accordo sì, nella sì, scelta, no? perché sì, scelta, no? perché... sì, sì, certo beh, cioè, io rispetto beh. molto quello che, che dice Maria Luisa eh, cioè, io siamo no, Beh, io a questo punto allora farei un altro applauso alla nostra grandissima attesa, se chiamano lei, la sua parte. Grazie, un, grazie a fatto. te, grazie ancora. Grazie. Ma no, vieni, no vieni.